Buongiorno, sono Laura Antichi, vi voglio presentare Virtual Speech uh, VR Courses Tutorial. È un'applicazione eh, per uh, uh, smartphone e, uh, che presuppone l'utilizzo di uh, almeno di cardboard per uh, poter essere uh, visualizzata. Siamo nella ehm, situazione di virtual reality. Ora vi mostro il significato di questa applicazione. Serve per simulare in ambiente virtuale davanti ad un pubblico una presentazione di argomenti per ricevere feedback e migliorare la propria performance comunicativa. Bisogna scaricare l'applicazione sul proprio dispositivo iOS o Android e um, OGRVR. Serve per migliorare il proprio stile di presentazione nel parlare in pubblico esercitandosi. Questi sono gli obiettivi. L'applicazione fornisce feedback su uh, ritmo della voce, sulle esitazioni nella comunicazione, sulla uh, mh, presenza di contatto visivo con uh, il pubblico che si ha davanti. È erogata su potente piattaforma VR Unit. E, quando avete eh, scaricato l'applicazione, eh, premete su uh, Start per avviarla. Per quanto riguarda l'enter code, si, eh, si inserisce se lo si è ottenuto e mh, sarebbe molto utile averlo per sbloccare alcune funzionalità. Il codice si ottiene comunque acquistando, acquistandolo e con i corsi e um, comunque si entra nell'applicazione. Quindi start e mh, vi trovate... Questa interfaccia che vi chiede di selezionare il vostro VR headset, se non avete dei Dream View headset, premete su Regular Mobile Headset e che potete vederla col vostro eh, cardboard, Google Cardboard. Vi si sono presenti sei stanze, uh, una si chiama Classroom, l'altra Meeting Room, un'altra Interview Preparation, un'altra Conference Room, l'altra Presentation Progress and uh, Hours e l'altra Watch Speaking Tips. Le funzioni dell'applicazione, eh, quelle disponibili in sala conferenze e riunioni, sono presentare, quindi una volta che si entra nella sala conferenze o riunioni si scarica la propria presentazione in PDF. Le slide sono navigabili con Next. Questa eh, presentazione compare sul monitor, del presentatore e sullo schermo alle spalle dello speaker per la visualizzazione del pubblico è presente un pubblico che sembra interagire in ascolto attivo l'altra funzione dell'applicazione è l'analisi della voce una volta che si termina la presentazione nella sala conferenze o riunioni si guarda il con uh, carboard il bottone analizza e si attiva con inizia l'analisi della voce. Bisogna che il discorso sia almeno di un minuto. Si può ascoltare il proprio discorso con riproduci. Si può salvare il proprio discorso e riascoltarlo uh, più tardi. Per accedere alle registrazioni, bisogna andare uh, in uh, uh, Presentation, Progress, uh, Hours e si possono mm, memorizzare al massimo eh, cinque discorsi. Un feedback più dettagliato è disponibile per gli utenti premium che hanno acquistato i corsi e sbloccato il codice iniziale che, di cui vi ho parlato. Questo feedback viene mm, fornito solo per eh, i discorsi in, eh, in lingua inglese. Vediamo come caricare le proprie diapositive nell'ambiente virtuale. Bisogna prima trasformare una presentazione in PDF, poi trasferire i file collegando il cellulare, consigliato invece spedirsi la presentazione in PDF. Eh, quando vi arriva il, il PDF in allegato, cliccate su allegato e l'aprite. Tenendo pre, eh, premuto poi l'allegato, l'applicazione si dovrebbe collegare immediatamente con eh, la, la app e mh, automaticamente inserirsi dentro la eh, sala virtuale. Le competenze coinvolte sono lo spirito di iniziativa e imprenditorialità, quindi di cittadinanza, comunicazione nella madrelingua e nelle lingue straniere, competenze europee, competenza digitale, competenza europea e imparare ad imparare competenza europea. Quando utilizzare virtual speech? Si potrebbe utilizzare con effetti molto positivi nel momento operatorio la conclusione del lavoro e in vista di, della presentazione del prodotto a pari genitori e classi. Come proposta didattica si potrebbe fare questa, il docente nel momento operatorio organizza le attività didattiche dando una consegna agli studenti circa il prodotto di conoscenza da realizzare. Il lavoro sarà un compito di realtà perché finalizzato ad una presentazione che gli studenti dovranno fare agli studenti di altre classi e o agli studenti della scuola e o alle gi giornate dell'orientamento dell e o alla preparazione di un video per la partecipazione ad un concorso. Il docente dirà agli studenti di testare la propria performance di presentazione davanti ad un pubblico. Per fare questo e per testare le loro capacità di, espos di esposizione la, eh, possono simulare la presentazione con l'utilizzo dell'applicazione Virtual Speech. Mm, volevo dirvi che l'applicazione permette di accedere poi a corsi di formazione a pagamento e l'iscrizione ai corsi eh, fornisce un codice di accesso all'applicazione eh, completa. Ora vi volevo mh, eh, mostrare in eh, pratica, dal, eh, condividendo eh, lo smartphone, eh, l'applicazione. Laura Antichi e oggi vi voglio uh, presentare un'applicazione davvero interessante per la, la realtà virtuale che si chiama Virtual Speech VR Courses. Ecco, adesso entro nell'applicazione e appunto su Conference Room. Che eh, dovrebbe aprirsi M Melbourne, Australia, On, questa è la mia audience, come vedete, cioè ho eh, un pubblico molto eh, partecipativo e eh, sotto, eh, sullo schermo, il mio schermo, ho. Eh, caricato le mie slide su HP Reveal, perché usare HP Reveal. Ho eh, potuto mettere le, le slide nel, in uh, questa uh, conferencing, perché uh, le ho, me le sono spedite prima per uh, mail, poi cliccando uh, sull'allegato di questa mail che mi ero mandata, eh, sono riuscita a, a farle catturare dall'applicazione Virtual Speech. Come potete vedere, io posso andare a eh, eh, navigare nelle mie diapositive e andare avanti. Eh, per esempio posso leggere HP è un'applicazione di realtà aumentata che ti consente di sovrapporre qualsiasi video o immagine sopra qualsiasi immagine che il tablet cellulare mobile scansiona con la fotocamera camera usare HP Reveal è simile all'utilizzo di un lettore di codici qr posso poi andare sempre in next per procedere alla prossima slide il pubblico mi sta ascoltando come vedete come vedete e eh, Uh, alle mie spalle ho oh, uh, sullo schermo gigante uh, le uh, mie di le diapositive che uh, ho fatto scorrere. È un'applicazione questa meravigliosa che mi permette di, eh, di provare. E, e testare il, la, la mia presentazione, la mia performance davanti a un pubblico eh, esteso. Poi l'applicazione mi consente con la Start Analyze, l'ho attivato, di analizzare eh, il, la mia performance e vedete che mi, mi può dare un feedback, e, tuttavia va bene, il problema qui è che non ho parlato abbastanza, devo avere... Eh, tenuto questo discorso per almeno un minuto e poi per avere il feedback completo che l'applicazione manda dopo 24 ore dovrei ehm, averla fatta in, in inglese e avere un codice una, uh, di, di entrata che, che non ho, cioè, mi basta comunque questa applicazione che così com'è nel free perché didatticamente può essere eh, molto molto utile. Arrivederci